Con molti di voi abbiamo fatto, abbiamo vissuto quel momento del ritiro lì a Sant'Agata su De Goti, su De Golfi. E... In questi giorni ci sono molte volte ritornato sopra, veramente per me è stato un momento di grazia. Veramente eh, ho sentito il Signore che è passato e ci ha parlato. E ed è stato bello perché oltre al fatto che il Signore sia passato e ci abbia parlato, eh, noi abbiamo anche ascoltato, perché uno può anche parlare, ma se un altro non ascolta, quello che pazienza, lui sta perdendo tempo tra virgolette nel parlare, però noi gli abbiamo prestato il nostro orecchio. Ora, quello che eh, porteremo come frutto eh, non sarà certamente immediato come cosa, forse per qualcuno sarà anche una realtà immediata, però sappiamo il frutto e poi per germogliare ha bisogno del suo tempo eh, se vi ricordate Gesù molte volte nel Vangelo proprio ce lo pone come ideale dice tenete presente davanti a voi l'agricoltore perché noi siamo fatti così non siamo diversi dai ragazzi o dai giovani perché i giovani vogliono tutto e subito anche noi, soprattutto nella vita spirituale eh, mi sono confessato ho capito ah benissimo, devo cambiare eh, e, e pensiamo che il cambiamento sia proprio immediato la consapevolezza eh, dovrebbe portarci a capire che è un cammino, anche il cambiamento è un cammino. Quindi che ha un momento iniziale, eh, la famosissima scintilla che scocca, eh, oppure la che si inizia a mettere in movimento. Allora decido, ok ho capito, devo andare a Milano. Ora ho capito, però sono 700 km per arrivare a Milano. Se quando faranno il teletrasporto allora automaticamente arriveremo lì a Milano solo con il pensiero, adesso non è ancora possibile, però è importante aver capito che voglio andare a Milano e mi inizio a mettere in cammino, un passo alla volta. e Del resto per venire qui in parrocchia a sera per la catechesi abbiamo fatto i propositi, ah c'è la catechesi ci devo andare, però da casa a venire qui comunque abbiamo fatto dei passi. E Quindi, quello che ci è stato detto, il Signore ha detto attraverso la voce poi di chi ha parlato durante quella giornata di, di riflessione, c'è nel nostro cuore. È un momento opportuno, anche forse quando meno ce l'aspetteremo, porterà il suo frutto. E io non so se voi. Eh... Domenica scorsa, prima domenica di avvento, ma anche l'altra, no? siete passati sotto la porta della Chiesa. Se avete iniziato a sentire la voce dei due eh, testimoni lì, uno che gridava, lo ascolteremo domenica prossima, che sta gridando, e l'altro invece che piano piano appena sussurra, che abbiamo dobbiamo prestare l'orecchio, che il rischio di non potremmo, potremmo poi sentire e ascoltare quello che ci sta dicendo. E quindi questa realtà, ripeto, anche con delle immagini che possono essere suggestive, belle, perché anche queste comunque ci aiutano poi a vivere certe immagini della bellezza. Diceva qualche scrittore che ciò che salverà il mondo sarà la bellezza, e noi siamo fatti per la bellezza, nessuno di noi sceglierebbe una cosa brutta. È vero che la bellezza può essere poi anche soggettiva A me può piacere una cosa, a un altro può piacere un'altra cosa eh, Però è, è, è un ideale di bellezza Che ci spinge a fare determinate scelte eh, Questa bellezza lo sappiamo per noi è Gesù Cristo Dice Salmo 44 Che è il più bello tra i figli dell'uomo e, e quindi da lui siamo veramente attirati eh, Diceva Papa Francesco Che cristiani si diventa per attrazione eh, provate a pensare eh, la calamita e la calamita attira il ferro non fa niente, la attira il ferro la calamita davanti al ferro non è che fa un discorso dice vieni da me io così, io poi no, semplicemente il fatto di essere una calamita lei attira il ferro eh, così anche noi se proviamo almeno per una volta a metterci sotto lo sguardo di Cristo senza neanche dire niente a un certo punto ci sentiremo veramente attratti da Lui. È come ehm, adesso inizia a far freddo, veramente, no? noi ci sentiamo attratti dal fuoco. Pensate, se qui ci fosse un bel camino, eh, noi tutti quanti ci saremmo messi davanti per stare vicino al camino, perché il fuoco attira. Eh, così il Signore ci attira a sé, eh, ma con legami di amore, di bontà, non per costrizione. Eh, se vi ricordate noi abbiamo detto che in quest'anno che abbiamo iniziato, eh, ascolteremo durante le celebrazioni domenicali il Vangelo di Luca. Eh, sapete che nella liturgia noi abbiamo tre anni, nei tre anni leggeremo i vari Vangeli. L'anno scorso Marco e abbiamo riflettuto su Marco. Se ricordate l'anno prima Matteo e abbiamo riflettuto su Matteo, quest'anno rifletteremo sull'Evangelista Luca. E quindi eh, abbiamo iniziato con la lettura di Luca. E in queste domeniche noi ascolteremo Luca. Eh, domenica, ripeto, ascolteremo il Vangelo di Luca eh, Anche nella solennità dell'Immacolata Ascolteremo il Vangelo Perché ogni anno all'Immacolata Sempre il Vangelo di Luca ascoltiamo Perché è il Vangelo dell'Annunciazione Così come noi lo chiamiamo O il Vangelo della Vocazione poi di Maria Come uno preferisce poi meglio chiamarlo E in modo proprio particolare eh, Da gennaio Quando finirà la festa di Natale Con il Battesimo di Gesù Nelle domeniche ordinarie ascolteremo Ci accompagnerà Luca quindi come se Luca ci prendesse per mano eh, per portarci che cosa? a scoprire questa realtà del mistero di Cristo Gesù. E, e scopriremo che, eh, diceva uno scrittore, che Luca è il Vangelo più bello. Eh, scopriremo come veramente nel Vangelo di Luca il Gesù che Luca ci, ci presenta è di una bellezza particolare. Eh, ci sono eh, delle pennellate, Luca viene chiamato il... il eh, eh, eh, sì, no. E pittore, eh. perché, perché lui, eh, a lui vengono attribuite alcune icone della Madonna, vengono attribuite però non c'è niente di, di fondamento eh, a Bologna, eh, soprattutto poi nell'Oriente però non c'è niente di, di attestato storicamente, però pittore perché? Perché lui ha delle pennellate proprio nel presentarci Gesù Cristo, che è di una cosa proprio eccezionale, eh, provate anche a pensare ad esempio eh, quando ci presenta le parabole della misericordia il padre misericordioso eh, la pecorella smarrita la drama perduta e eh, ci presenta questo buon pastore questa donna che si mette a ricerca solo lui ha queste immagini non le troviamo negli altri evangelisti ecco perché lui diciamo, dipinge queste scene bellissime eh, nei Vangeli eh, viene anche chiamato Luca lo, lo scriba, lo scrittore della mansuetudine di Cristo perché il Gesù che Luca ci presenta è di una mansuetudine unica è così mansueto Gesù nel suo Vangelo, eh, che qualcosa come dicevamo prima, no, se tu veramente ti metti lì davanti al testo gli ascolti quel testo di Luca con attenzione, veramente ti senti attratto da questo Gesù, proprio dalla sua bontà. Dice, ma non c'è questa scena anche negli altri Vangeli? Sì, però Luca l'evidenza ancora di più. Eh, noi l'abbiamo detto, ogni evangelista nel descrivere lo stesso Gesù Cristo, però ognuno lo presenta partendo da un suo punto di vista. Vedete, già io e Don Ernesto, se dobbiamo fare un'omelia sullo stesso Vangelo, lo faremo, la faremo comunque in modo diverso. Lo stesso Vangelo però faremo un'omelia diversa, perché Don Ernesto partirà da un'esperienza particolare, quale? Quella di essere parroco di Cassandrino, che conoscendo la comunità deve calare quel Vangelo comunque facendo riferimento alla comunità che sta davanti a lui. Diverso da parte mia perché non conoscendo una comunità, allora sapete uno è un poco più, deve essere un poco più generico. Invece lui, caso me che ci può essere qualche problema, allora lui dovrà fare riferimento a come poter risolvere quel problema partendo proprio anche da quella pagina del Vangelo. Quindi ogni evangelista eh, scrive a una comunità, perché ogni evangelista è inserito in una comunità. E Luca, eh, secondo gli studiosi, lui scrive a chi? Scrive a dei pagani che ci sono convertiti. Scrive a dei pagani che sono diventati cristiani. Scrive a questi pagani, adesso lo vedremo, perché siccome Luca non è stato un apostolo, quindi lui non ha conosciuto direttamente Gesù. Quindi lui è della seconda generazione. Perché la prima generazione sono gli apostoli, quindi quelli che hanno conosciuto Gesù. Poi c'è la seconda generazione, che sarebbe quella di Luca, dove lui Ascolta chi, chi ha conosciuto Gesù, quindi lui ha ascoltato gli Apostoli e scrive Luca per la terza generazione, quelli che non hanno neanche ascoltato gli Apostoli, quindi in pratica sta scrivendo per noi che non abbiamo avuto la grazia di aver ascoltato gli apostoli neanche la grazia di aver conosciuto direttamente Cristo Gesù e quindi allora lui che cosa fa? fa queste ricerche, adesso vedremo proprio i primi versetti dove fa, in questa ricerca ci dà il fondamento del nostro credere dicevo che appunto lui scrive per questa comunità di questi pagani quindi non erano giudei non erano ebrei, quindi non conoscevano il Dio di Israele, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio, di Giacomo, il Dio dei padri, ma che conoscevano le varie divinità. Quindi avevano delle divinità alle quali loro poi facevano riferimento e pregavano ognuno la loro propria divinità. Quindi Gesù scrive per queste persone, che poi sono chiamate pagani, che hanno ricevuto, hanno iniziato a sapere, a conoscere di questo Gesù Cristo, si convertono a questo Gesù e quindi lui, Luca, scrive per queste persone. Infatti, eh, nei Vangeli lui usa delle espressioni che non troviamo negli altri evangelisti. Perché ad esempio Marco certe cose le dà per scontate. Perché Marco scrive a chi? A degli ebrei che stavano lì, e quindi sapevano bene o male la situazione allora Marco non deve dare delle spiegazioni invece Luca deve chiarire di più certe cose che gli altri non capivano se io vi devo parlare di una strada di Aversa che voi non la conoscete allora io non posso semplicemente dirvi si trova fuori Sant'Anna perché potessi dire e dove si trova fuori Sant'Anna? perché lo so io che sono a Versano dove è fuori Sant'Anna però voi devo dirvi perché se andate sul computer Google Maps non lo trovate fuori Sant'Anna quindi vi devo dire che si chiama Piazza Magenta. Quindi sul computer si trova Piazza Magenta. Quindi devo dare un'indicazione che deve essere comprensibile a chi mi sta ascoltando. Quindi se io dico fuori Sant'Anna, sto dicendo a quelli che io conosco e che so che conoscono la zona. Ma agli altri devo dire il nome preciso del paese, della, della strada, Piazza Magenta. Quindi loro capiscono che si trova lì. Poi potrò dire Piazza Magenta, detta fuori Sant'Anna e quindi posso fare poi il collegamento per chi viene da un'altra realtà e per chi è poi di quella realtà così agiscono anche gli evangelisti ma comunque ci presentano lo stesso Gesù con, ripeto, sfumature o pennellate diverse e questo è Luca quando scrive Luca gli studiosi non sono un po tutti d'accordo perché c'è qualcuno che dice che scrive in, tra il fine 60 e gli anni 70, perché lui nel Vangelo fa riferimento alla distruzione del Tempio di Gerusalemme eh, eh, e quindi è, è una profezia. Quindi Gesù ha annunciato, è lui, quindi siccome lui descriverà che il Tempio sarà distrutto, il Tempio è distrutto nell'anno 70, quindi Luca, siccome profetizza la scrittura. invece qualcun altro dice che invece l'ha scritto intorno agli anni 80-90, quindi dopo che il Tempio sia stato distrutto, e quindi una profezia che già si è realizzata. Boh, sinceramente, l'ha scritto in 70 o l'ha scritto in 90, a noi cambia poco quello che a noi è importante sapere è che eh, Luca ci sta descrivendo eh, la misericordia del Signore fino a che punto arriva nei confronti dell'uomo eh, quindi Luca eh, questo ci vuole dire eh, come nel tempo eh, perché poi eh, l'altra cosa, scusate voi sapete che noi nella Bibbia, nel Nuovo Testamento abbiamo due opere che sono attribuite a Luca il Vangelo e gli atti degli apostoli, che non sono delle realtà diverse. Dicono gli studiosi per dare un'immagine come se fosse un solo quadro diviso in due parti, un dittico. Perché, e questa è la caratteristica proprio di Luca, Luca non si limita solo a scrivere l'azione di Gesù che è la salvezza dell'uomo. Ma dice una cosa che è importantissima, è che questa salvezza continua nella storia della Chiesa. Mentre gli atti parlano di Israele dell'Antico Testamento e di ciò che si realizza preannunciato nell'Antico Testamento e si realizza in Cristo Gesù, Luca fa un passo avanti, dice che questa realtà realizzata in Cristo Gesù continua nella Chiesa, nella comunità dei credenti, eh, quindi parla dell'evento che si è realizzato ma che continua nell'oggi della storia della Chiesa eh, e Luca chi prende in mano il Vangelo fa capire una cosa ed è strano questo perché Luca è l'evangelista che parla in modo particolare della missione, però dice attenzione che prima della missione c'è una cosa importante che bisogna fare, bisogna ascoltare, bisogna mettersi in atteggiamento di ascolto del Signore prima di essere poi missionari. e Noi siamo partiti negli incontri di quest'anno facendo riferimento al volto delle parrocchie che è un volto missionario. Però prima di metterci a vedere, ah fammi vedere che cosa adesso devo andare a dire fuori, prima di partire, dice Luca, dobbiamo sederci, dobbiamo ascoltare. E vi ricordate, lo troviamo nel suo Vangelo, ci presenta due sorelle, Marta e Maria. E se vi ricordate, dice il testo, Marta era presa dai molti servizi, Maria seduta ai piedi, ascoltava il maestro che parlava. E Gesù dirà, Marta, Marta, ti affanni per molte cose. C'è la cosa necessaria che Maria ha scelto e che non le sarà mai tolta, l'ascolto della parola del Signore. Certo, una volta che tu hai ascoltato, hai meditato, devi anche partire. Eh, noi molte volte ehm, eccediamo nei, nei lati opposti. O ci diamo tanto da fare e ci sviliamo nelle cose da fare, o ci diamo tanto da fare nel fare l'azione dello stare seduti. Come credenti noi siamo autorizzati a stare seduti solo per fare nostra la parola del Signore. Ma una volta che quella parola poi la facciamo nostra, dobbiamo alzarci in piedi, dobbiamo camminare, dobbiamo partire, dobbiamo essere missionari. Non possiamo stare poi seduti, quindi questo deve essere importante per noi. Questo cercheremo di fare e vedere in quest'anno. Prima però di iniziare tutto questo eh, leggiamo un testo che noi abbiamo già visto in riferimento all'Eucaristia. Eh... Ecco, Dicevo, eh, leggiamo un testo che noi già abbiamo preso in mano quando abbiamo trattato sulla celebrazione eucaristica, se vi ricordate, ed è un testo che ci è stato donato durante il Concilio Vaticano II. Voi sapete che il Concilio Vaticano II è stato un grande momento che ha vissuto la Chiesa e questo Concilio c'è stato nel 1962, dal 62 fino al 65. Scusate, dal 63 al 65. È stato un grande evento di grazia per la Chiesa, dove ha dato veramente una grande scossa alla Chiesa. E in questo concilio, dove tutti i vescovi del mondo si riunirono insieme per discutere su alcune cose, perché diceva Papa Giovanni XXIII, colui che poi indisse il concilio, disse che la Chiesa doveva diventare un poco più attenta a ciò che si viveva intorno alla realtà nel mondo circostante e la Chiesa doveva tornare a scoprire che aveva un'anima e questa anima doveva essere appunto per il mondo, in questa realtà del mondo non poteva la Chiesa estraniarsi dal mondo e nel Concilio sono usciti vari documenti con vari nomi e varie anche importanze uno di questi documenti è proprio sulla parola di Dio che si chiama Dei Verbum perché questo significa, sapete, i documenti in latino, la Chiesa i documenti li emana in latino. I documenti in latino iniziano con il primo, le prime parole in cui inizia quel documento. Quindi la parola di Dio, Dei Verbum. E in questo uh, documento si dice così, ve l'ho messo sul foglietto, quindi lo possiamo vedere insieme. In religioso ascolto della parola di Dio e proclamandola con ferma fiducia, il Santo Concilio fa sue queste parole di San Giovanni Annunziamo a voi la vita eterna che era presso il Padre e si manifestò a noi Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto e udito affinché anche voi siate in comunione con noi E la nostra comunione sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo Perciò seguendo le orme dei Concili Tirentino e Vaticano I, intende proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l'annuncio della salvezza il mondo intero ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. Quindi eh, dicono i padri del Concilio che loro stesso nel Concilio si vogliono mettere in ascolto della parola di Dio. Però attenzione ha usato una caratteristica in religioso ascolto non ha detto solo ascolto ma ha specificato come deve essere questo ascolto religioso. Noi per realtà religiosa ne la realtà eh, del silenzio eh, la realtà che dovrebbe viversi in chiesa quindi il religioso ascolto, cioè il religioso l'atteggiamento di chi sa che Dio sta parlando noi non lo dimentichiamo, quando diciamo che ci mettiamo in ascolto anche della Bibbia, noi dobbiamo fare l'atto di fede, è il Signore che ci parla. Noi non leggiamo la Bibbia, noi ascoltiamo la Bibbia. Anche se sono, sto io da solo a casa e io la leggo, io la sto ascoltando, non la sto leggendo, perché il testo, mentre io lo apro... Nel testo c'è lo Spirito Santo che parla, lo Spirito che ha illuminato uh, quelli che hanno scritto, lo stesso Spirito adesso parla a me che io sto leggendo con gli occhi, però io dovrei ascoltare con l'orecchio. Quindi eh, dobbiamo dire sempre questo, a noi stessi ascolto, io mi metto in ascolto, perché il nostro Signore è Dio che parla, quindi nel testo ci sta parlando. Quindi religioso, ascolto. Perché questo cosa produce? Ascoltando io credo, credendo spero e sperando amo. Se vi ricordate eh, la lettura di qualche giorno fa dove San Paolo diceva così ma gli altri come potranno credere se non c'è nessuno che l'annunci? la salvezza sia perché c'è qualcuno che annuncia la salvezza se nessuno mi annuncia la salvezza se nessuno mi parla di Gesù Cristo come potrò conoscere Gesù Cristo? allora lui dice come crederanno se non c'è qualcuno che l'annunci noi potremmo dire e mi faccio i fatti miei Capite l'errore dove sta? Io i miei non posso farmi lì per quanto riguarda la testimonianza e l'annuncio di Cristo Gesù. Però potrò annunciarlo se l'avrò ascoltato. Io non posso dare all'altro ciò che non ho. Quindi all'altro io posso solo dare ciò che io ho. Allora, più tempo io vivrò in questo ascolto religioso della parola del Signore, più che la parola diventerà mia e io più potrò annunciarla, testimoniarla, condividerla, perché ascoltando si possa credere. E una volta che uno crede, spera. E quando uno spera, certamente arriva all'amore, alla carità, che non avrà mai fine. E poi inizia, e dice così, perché noi dobbiamo farci questa domanda, ma il fatto che noi crediamo lo basiamo su che cosa? Sulla nostra invenzione. Io credo perché a un certo punto ho deciso di credere, è vero, abbiamo detto che qualcuno prima mi ha annunciato qualcosa, anche a me è stato annunciato Gesù Cristo, ma quello che me l'ha annunciato l'ha creduto lui, l'ha inventato lui, o qualcuno gliel'ha detto. È vero, questo vedete è un discorso che a ritroso, se noi lo facessimo sapete dove arriveremmo? Agli apostoli. Perché chi è, io mi ricordo, ad esempio, a me mi è cresciuta una suora. E quindi questa suora ha fatto non semplicemente il catechismo, perché andavamo in parrocchia e lei ci faceva le catechesi. Il sabato facciamo l'incontro di formazione, un po' come stiamo facendo noi adesso. Allora, questa suora mi ha dato gli elementi della fede. Allora, io penso, ma a questa suora qualcuno gliel'avrà detto. E quindi annuncia da lei. Qualcuno avrà annunciato a chi annuncia, capite? Allora a qualcuno, qualcuno, dove arriviamo? Ai dodici. E ai dodici chi c'è stato? Gesù Cristo. Certamente. E adesso capiamo perché questo. E in questo numero ci viene detto. Eh. E qui dice così. Piacque a Dio, ripeto, noi già l'abbiamo visto questo numero. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà dice, come facciamo a conoscere Dio? perché a un certo punto io sono così bravo così intelligente che ho capito che esiste Dio attraverso la mia intelligenza no non è questione di intelligenza perché proprio chi ha partecipato alla messa di ieri Gesù nel Vangelo diceva così ti rendo lode Padre perché hai tenuto nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli perché così a te è piaciuto piacque a Dio quindi la conoscenza di Dio non è un atto o sforzo dell'intelligenza umana la conoscenza di Dio è dono di Dio stesso perché Dio ha deciso nella sua benevolenza avete sentito? Rivelarsi in persona Ricordate che significa rivelare Togliere il velo Quindi tra noi e Dio C'era un velo Dio ha tolto questo velo E si è fatto conoscere In questi giorni stiamo ascoltando Isaia Isaia nel tempo di avvento C'è anche un canto Dice così Signore se tu squarciassi i cieli e scendessi squarciare il cielo se vi ricordate noi troviamo la stessa espressione quando Gesù muore in croce, si squarciò il velo del tempio quindi squarciare significa aprire stracciare quindi aprendo, stracciando, squarciando io vedo ciò che ci sta dietro togliendo questo velo si vede Dio e l'uomo non ha nessuna capacità di squarciare il cielo. Solo Dio può squarciare il cielo. Quindi è Dio che ha squarciato il cielo, ha tolto il velo, ha fatto spazio e si è fatto conoscere. Piacque a Dio nella sua bontà, rivelarsi in persona. Quindi capite? Parte da che cosa? Dalla sua bontà. non parte dal desiderio dell'uomo anzi, o meglio, c'è anche il desiderio dell'uomo poi dopo eh, spiego meglio questo passaggio ah, lo spiego adesso se noi ci fermiamo per un attimo a riflettere mettiamo tra parentesi il fatto di essere cattolici e di essere cristiani mettiamo tra parentesi L'uomo, l'uomo anche chi non ha mai sentito l'annuncio di Gesù Cristo. Usiamo un'espressione poco felice, però è quella che viene in questo momento. L'uomo primitivo. Eh, uh, um, L'uomo indigeno, che si trova in una foresta che non è stata ancora scoperta. Se noi ci andiamo a confrontare anche con questa persona, vediamo che all'interno del suo cuore, come nel cuore di tutti quanti noi, c'è una domanda, c'è un bisogno, Nasce spontaneo dire, nei momenti in cui l'uomo si guarda attorno a sé, nel dire c'è qualcuno, c'è qualcosa. Perché vedete, tutti quanti facciamo esperienza della vita, però tutti quanti sappiamo che c'è una vita prima di noi. E sappiamo anche che c'è una vita anche dopo di noi. Quindi capiamo che cosa? Che non siamo noi la vita. La vita ci è donata, quindi passa la vita anche attraverso di noi ma c'è una vita prima e c'è una vita dopo quindi se mi fermo a riflettere no, su questa vita io dico c'è qualcosa o c'è qualcuno questo qualcuno è la divinità noi la chiamiamo Dio il padre del nostro Signore Gesù Cristo però chi non ha rivuto il dono della rivelazione non lo può chiamare il padre del nostro Signore Gesù Cristo lo chiamerei in un altro modo allora, I pagani avevano le varie divinità, eh, eh, pensiamo agli indiani hanno un'altra divinità, lo spirito eh, delle foreste, così la divinità. E l'uomo davanti a questa divinità che cosa fa? Siccome capisce che c'è qualcuno, quindi questo qualcuno è più grande di lui, e l'uomo davanti a quello più grande di lui deve fare una cosa, riconoscendo che quello è grande, capisce che lui è piccolo e davanti a quello grande che deve fare eh, si deve sottomettere e quindi a quello grande gli deve offrire qualcosa perché in un certo qual modo io offrendo qualcosa lui mi benedice mi protegge Ora allora, vedete che in tutte le culture che cosa c'è? c'è il sacrificio l'offerta che viene fatta alla Divina in tutte le culture in tutte le religioni allora l'uomo che cosa fa? Prende quello che lui tiene, possiede e lo offre a questa divinità. Eh, Se è un pastore, prenderà delle pecore e le offre alla divinità. Prende l'agnellino e glielo offre. Vi ricordate dove troviamo queste scene? Non nei Vangeli, Nell'Antico Testamento, Israele, il popolo di Israele. Eh. Quindi perché? Ah, avevo capito il Vangeli, scusi. Eh prende quello che lui tiene perché se io sono un pastore questi tengo gli agnellini le pecore e la offro la divinità e che quali offrivano la prima la primizia perché dice io offrendo la primizia la divinità mi benedice e quindi dirò delle parole anche dico signore signore tu chiunque sei signore io ti offro questi agnellini che comunque tu mi hai donato te li offro e eh, tu benedicimi perché ti, ti offro la primizia un contadino offrirà che cosa? i prodotti della terra, e anche qui li troviamo nella scrittura, e eh, eh, gli offre i prodotti della terra, anche qui la primizia. Questo si chiama culto, il culto è questo, eh, dei gesti, di un'offerta con delle parole per cercare di entrare in comunione con la divinità, quindi l'uomo vuole entrare in comunione con questa divinità e l'unico modo attraverso il quale può entrare in comunione con la divinità è il culto quindi l'offerta di ciò che lui ha a disposizione vedete che noi in un certo qual modo la Messa, noi per tantissimo tempo l'abbiamo letta così come l'offerta da fare al padre di Gesù Cristo quindi noi offriamo al padre Gesù Cristo e il padre viene placato dall'offerta di Gesù quindi, il nostro, molte volte il nostro Dio non è diverso da questi dei di queste religioni primitive la Bibbia ci dice che non è vero questo la Bibbia ci dice che Dio interpreta questo desiderio che c'è nel cuore dell'uomo e che cosa fa? è lui che entra in comunione con l'uomo non è l'uomo che entra in comunione con Dio attraverso il culto ma è lui che entra in comunione con l'uomo perché ha questo desiderio addirittura entrando in comunione con l'uomo che cosa fa? non l'uomo gli offre qualcosa ma offre lui tutto se stesso all'uomo per entrare in comunione con lui capite? come cambia completamente il concetto della, della comunione non la comunione che parte dall'uomo ma è una comunione che parte da Dio, non semplicemente l'uomo che ricerca la divinità, ma la divinità che si mette alla ricerca dell'uomo. È magnifico tutto questo perché io potrei camminare alla ricerca di questa divinità, come direbbe San Paolo: 'attentoni a prove, poi vediamo se è questo Invece, dall'altro lato, sapere che lui mi vieni a cercare per entrare in comunione con me, è qualcosa di che nessun uomo li mai immaginare una cosa del genere. Se vi ricordate domenica scorsa, prima domenica d'avvento, nell'orazione colletta che il Presidente ha detto a nome della comunità, ha oh Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro a Cristo che viene con le buone opere. Attenzione! suscita in noi la volontà di andare incontro a Cristo che viene di andarci con le buone opere se lui non si mette in cammino noi verso chi andiamo? verso nessuno eh, eh, voi potevano, potevate anche venire qui all'incontro stasera ma se io non mi mettevo in cammino da Versa venire qui voi venivate qui ma non vi si trovate nessuno siete venuti qui perché sapevate che io venivo da Versa Capite? Quindi c'è il fatto da parte mia, e da parte nostra, ma c'è il fatto da parte di Dio. Quindi ciò che mette in cammino e in movimento tutto è lui, non noi. Ecco perché, capite, allora piacque a Dio nella sua bontà rivelarsi, togliere il velo e scendere per manifestare, che cosa? Il mistero della sua volontà. E ora vi prego, qui dobbiamo fare tanta attenzione. Perché, qual è la volontà di Dio? Voi la conoscete la volontà di Dio? No. E eh, Stasera invece la conosceremo, la volontà di Dio. Perché chissà perché, la volontà di Dio è sempre quella che poverini avvenire una sofferenza. Lascia fare a Dio la volontà del Signore. Per l'altro però è. Eh? Perché se c'è un dolore, o una malattia, o una morte... Dice, eh, che vuoi fare? Ammana tu Signore, A lui, a me no però. A me signore questo non lo deve mandare, perché se a me io poi bestemmio. Però se lo devo dire a lui, di, eh, che, che vuoi fare? Non è questo, non lo dite mai a nessuno che è volontà di Dio se c'è stata una sofferenza. E questa penso che sia la bestemmia più grande che noi possiamo fare a Dio. Non abbiamo capito niente. E qual è sta volontà di Dio? Leggiamo, qui vediamo. Dice. Per manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Gesù Cristo, verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina natura. Qual è la volontà di Dio? Essere resi partecipi della sua vita divina. Questa è la volontà di Dio. Dio cosa vuole da noi? vuole rendere partecipi della sua vita ci vuole comunicare la sua vita non croce non morte non dolore non sofferenza la sua vita non la vita dei profeti non una vita tranquilla la sua vita divina Io so che queste cose noi ci dobbiamo riflettere sopra, ci dobbiamo, deve diventare veramente meditazione per la nostra vita, eh, perché a noi, diciamo la verità, noi se noi vogliamo una cosa concreta pare che non ci dice niente. Eh, se, se adesso vi avessi detto no, eh, guardate, stasera vi do un milione di euro, fin quando il milione di euro non lo metto nelle vostre mani, voi... Diceva, buono, eh, ci cioè, vuoi da solo uno di euro. Eh, Ora allora il rischio è che anche qui eh, ci comunica la sua vita divina. E eh, dice: Ma eh, non so se avete mai visto Don Camille Peppone, la serie di film. In uno di quei film, a un certo punto c'è un passaggio particolare, molto divertente, dove. Eh, c'è una contessa come sempre tra Don Camillo e il sindaco Peppone lì quella volta c'è il fatto che c'è il figlio di, Don, di Peppone che deve sposarsi eh, e però vogliono fare il matrimonio civile allora non si ha mai, Don Camillo dice nella mia, nella mia parrocchia, non è mai successo, non è mai, mai succederà e va dal padre della sposa dice mi raccomando perché ha saputo che Don Peppone lui era disoccupato gli aveva promesso un posto al padre della sposa ma lì Don Camillo dice, Ma dice eh, un giorno fa, dice Don Camillo, eh, c'è un posto nel Regno dei Cieli, anche per te, se tu fai così non c'è più il posto. E risponde lui, Monsignore, dice, Peppone, il posto, no, dice, voi me lo promettete il posto nel Regno dei Cieli, Peppone il posto me lo dà. Capite la differenza qual è? perché ci dice che noi siamo resi partecipi della vita divina noi potremmo dire ma quando? quando sarà? e nel frattempo che faccio? Eh, ma non è che saremo resi partecipi siamo la differenza è questa e il problema qual è? che io non mi so guardare con questi occhi qua non mi so guardare con gli occhi di Dio Ernesto all'inizio del, del, del preghiera iniziale ci ricordava la bellezza del, del giorno unico del momento unico che noi stiamo vivendo E il momento che noi stiamo vivendo in questo momento ma anche quando staremo là fuori è, qual è questo momento di essere figli di Dio noi siamo figli di Dio e questo non ci dice niente che bello quando dicono io conoscevo tuo padre è bello quando me lo dicono, no? E dici conoscevo tuo padre, sai, ero amico di tuo padre, si vede che sei proprio figlio a lui. E io vi dico la verità, mi, mi, mi, sto, mi, mi, mi, fa, mi, mi emoziono così, non ce l'ho più papà da tanti anni. Ed è bello questo. E allora, non mi dicono mai, si vede che sei figlio di Dio. O forse non ci credo. Io per primo non ci credo. Allora, eh, capite, mi, mi, ma sono figlio di Dio, vivo da figlio di Dio. Perché come a livello umano tutto ciò che è del padre passa a figlio, tutto ciò che è del padre, di Dio, ci è comunicato. Ricordate proprio nel figlio prodigo: Padre, dammi, dammi la parte d'eredità che mi spetta perché se ne vuole andare. E il padre divise tra loro le sostanze. Ma scusate, le sostanze non si dividono quando un genitore è morto o quando è vivo. E lui, ancora vivo, divide le sostanze con i suoi figli. E le sostanze non le ha divise già con noi, non sono già nostre le sue sostanze. un di voce possiamo dire posso dire voi non pensate che entrare per grazia di Dio in questa volontà poi la volontà di essere uno è proprio la cervica, proprio perché c'è il nostro poi mistero di entrare c'è il passaggio tra la religiosità naturale e la Sì, ma infatti abbiamo detto no proprio questo la, la scrittura e quindi il passaggio da quella naturale è proprio questo il passaggio. Quindi non è l'uomo la religione primitiva, ma è la rivelazione. La scrittura ci dice questo. È la fede, esatto. E Perciò abbiamo detto prima, no, eh, se non eri ancora entrato, ascoltando creda, perché noi mettiamo quello che noi chi lo dice e proseguiamo ancora con la detto, perché adesso continua a specificare ancora meglio. Con questa rivelazione, il fatto che, ah aspetta, che ci siamo fermati in questa cosa bella, però dice, come noi abbiamo, perché ha detto, mediante il quale, quindi la rivelazione, Dio si è most... per manifestare la sua volontà, mediante il quale, per mezzo di Gesù Cristo, questo avviene, verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito Santo. Con questa rivelazione, Dio invisibile, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli a mettere la comunione con sé. Eh, Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici, non come servi, non come schiavi, come amici. Eh, questa è la frase che troviamo nel Vangelo di Giovanni. Gesù dirà... Agli Apostoli, non vi chiamo più servi, ma amici. E spiega, perché tutto ciò che ho udito dal Padre, ve l'ho fatto conoscere. Quindi per, per Gesù l'amicizia che cos'è? È dire le cose che lui sa dal Padre. Ma scusate, che amicizia è? Se io all'amico non gli dico quello con il nel cuore. L'amicizia è rivelare quello che ho nel cuore dirti quello che ho dentro ma eh, fingere e non dirti quello che io sento sperimento e vivo nei tuoi confronti che amicizia è capito? allora questa rivelazione di amore parla agli uomini come ad amici non solo mi ammette la comunione con sé ma mi tratta come un amico E quando io so già cosa l'altro mi vuole dire, io non presto più l'ascolto. Eh, per ascoltare eh, significa non semplicemente avere l'orecchio libero, ma avere un cuore disponibile. In religioso ascolto, così è iniziato. Eh, noi vedremo sabato nell'Immacolata. Eh, quando l'angelo arriva da Maria e parla a Maria, Maria ascolta. Noi dobbiamo eh, reimparare ad ascoltarci. O se volete, per usare un termine che piace molto al nostro Vescovo, dobbiamo educarci all'ascolto. Dovremmo imparare a fare degli esercizi di ascolto dovremmo in comunità in famiglia sul posto di lavoro ascoltarci reciprocamente ehm, provate a immaginare no? se tornando a casa vicino a mio marito oppure vicino a mia moglie ora ti voglio ascoltare provate a pensare un genitore vicino al figlio o il figlio vicino al genitore ti voglio ascoltare Dico per dire, no, 5 minuti mi sto zitto, però ascolto tutto quello che tu hai da dirmi in 5 minuti e poi cambiamo. Poi tu ascolti e io parlo. Ma forse il, il dramma più grande che noi stiamo vivendo non è proprio questo. Eh, sapete, una di quelle cose che dice eh, come stai, sto bene, dice l'altro, allora c'è qualcosa che non va. Allora siedi di che ti ascolto. Capite? Cambia e non siedi di che ti devo parlare. Perché pare sempre le soluzioni che erano tutti quanti noi, ma è mai possibile? Noi, so, sono, noi siamo quelli che sanno già tutto, senza sapere l'effettivo problema che ha l'altro. Poi ci lamentiamo, vedete, io intanto potrò fare qualcosa, perché ho ascoltato. Anche in chiesa non si ascolta. Anche durante le celebrazioni non si ascolta. Io vi sfido a trovare una chiesa dove tu puoi entrare e c'è la comunità dei fedeli, o stiamo a dire rosario, o stiamo a dire niente, non vai nessuno a chiesa che entri e trovi i fedeli in chiesa lì in silenzio. Dove io ordinariamente vado per la catechesi e per l'azione pastorale nella comunità, il lunedì facciamo l'incontro alle 19, però iniziamo alle 19.10. Eh, io ho spiegato loro, ma iniziamoci noi dieci perché aspettiamo chi faccia più tardi. Siccome l'incontro lo facciamo in chiesa, dico che quei dieci minuti sono dieci minuti di ascolto di chi sta in chiesa, il Signore. Ma provate a immaginare che grande profezia entrare in una chiesa e vedere una comunità in silenzio prima di una celebrazione. È già una comunità che si sta predisponendo ad ascoltare il Signore. Ricordate, abbiamo detto durante la giornata di ritiro che le cose le si prepara. Non è che le cose tu all'improvviso le fai. E pure all'ascolto, io per ascoltare il Signore devo preparare il mio orecchio all'ascolto. Perché se il mio orecchio fino adesso è frastornato e bombardato da altre voci, eh, ma parla, parla, signore, non l'ascolto. Perché io, capite, ho ancora il rumore dentro. Non so se vi è mai capitato. Eh, proprio, pensate ai nostri ragazzi, no. Pure per la strada, le macchine, dum, dum, dum. Proprio lo sterro altissimo. Eh, non so se vi è mai capitato, è capitato di trovarvi, casomai in un luogo dove i ragazzi, pure in discoteca, tu quando esci dalla dentro, nelle tue orecchie, pure se tu sei uscito, nelle tue orecchie sta ancora, bum, bum, bum, bum ci vuole un po' di tempo per passare da quel boom boom boom a una sorta di tranquillità. Ma anche quando adesso finirò di parlare, a un certo punto voi direte, ui, meno male, ha finito. Eh, ma perché nell'orecchio, anche dal megafono, comunque nell'orecchio entra, entra su suono. Ma quando la voce possa essere graziata o sgraziata, però entra il suono nell'orecchio e per riabituarsi poi ma anche perché non dimentichiamo un'altra cosa che molte volte pure se tace la bocca è il cuore che continua a parlare noi siamo sempre lì a rimuginare sulle cose Dio parla agli uomini come, come con degli amici e, e i veri amici vivono questa realtà parla, ti sento, ti ascolto meglio puoi dire quello che vuoi tragepala due minuti perché devo scappare scusami ho da fare e se quella persona poi muore ci cioè, avete mai pensato a questo? se quella persona poi fa un gesto Sì. c'è una storia dice così dice che un uomo andò da un suo amico che aveva dei problemi, bussò alla porta questa amica era un, una persona veramente in gamba eccetera, eccetera. comunque tutta la notte eh, si incontrano e lui incomincia a parlare dice, dopo ti devo dire una cosa tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. questo parla, parla, parla, parla si sfoga, si fa mattina allora dice, ma me ne devo andare mentre si stanno salutando, scusa non ti ho dato il tempo di parlare ma ti volevo dire solo una cosa ho il cancro non so se sai questa cosa no, per dire a volte uno eh, parla, parla, ma non, ha, non sa ascoltare. Se, se qualcuno ci chiede: ma scusate, se proprio noi che ci diciamo discepoli, se questa cosa la sappiamo fare noi. Capite? Forse Già questa frase: non è questione di starci quando è il tempo. Eh, dice, eh, quando ho un momento. No, ma starci quando è il momento. Allora, finiamo, chiediamo questa grazia al Signore, veramente. Perché Luca, ho detto, su questo ci vuole aiutare, ma proprio questo ascolto. Un ascolto, l'avvento anche in questo, no? L'ascolto un po' più assiduo del Signore. Vi invito, facciamo questo esercizio togliamoci l'orologio quando stiamo a casa e vogliamo pregare. Potesse che la preghiera durerà un secondo, o può potesse che durerà un'ora, ma togliamoci l'orologio. Se è vero che la preghiera è, questo, è entrare Dio che si rivela, quando si entra nel tempo, entra nel tempo di Dio, non c'è più inizio e fine, è Lui che ci coinvolge fino a stravolgerci, come è successo con Maria. Maria ha avuto questa capacità e eh, ciò che guardiamo in lei lo vedremo, ripeto, sabato in modo proprio eminente, splendente così non è solo non restare così, quanto sei bella Maria e finisce lì eh, portiamoci il desiderio veramente di, di questa realtà ripeto, veramente sconvolgente di questo Dio che vuole ammetterci alla comunione con sé ma non per un nostro capriccio perché abbiamo capito perché nella sua bontà gli è piaciuto rivelarsi in persona e manifestarci il mistero della sua volontà, che gli uomini siano resi partecipi della sua vita divina.